Io da mana che è strazend, se a ciò mai la veo che a questa terra è nostra e non des dueños gran. Te lo ha dei suoi 50 fiera una pita per designa, terreno Comunali tra sprumanos in tutto Sardigna, se Maria su mese di aprile su cinquanta noi, ti ricorda su coraggio canti dentro, dentro tu tu, tu sponi s'arruga sarrugas in foras, la prendica su rimote tra ballo fu povi su, chi andara a marreggio ornata sa poca un paes pipi usu, perdia sa domu, e tu tu canto donau con nude po perde perdia salera sul vivo sa finza su morienti, su bagu di nai tanti donau, c'ha tanti imbrogli proprio in una barrica de mesi di affitto, via spacciato tutto a Maria de barra, una villa, degi in da più Vesai, Funti a Roma, Germania in cassetto, Inte vada cestetti, lunga te vai <totiposite> Ribarrabida circa di parcheggio questa Mercedes, in se su in prassa nante e beh, e te sul sede, una baligia, preme di nai, nara mi vende il suo terreno, ci metto in pianto fotovoltaico, non faccio nel male a nessuno, e chi basta di Nain, a Bogowski, circa un calicunu firma, posso di Nain, calicunu non firma su proprio. casu di nai, spaccia invece Saterra terra non spaccia mai, energia ti dona da PAI, cussa già dona da PAI, terra su sole su vento fate energia chi vola da Foras, oppure ufa da papaya e ci sta gente non partire in fora passa 20 anos valdiri simpiam tu c'ho li bellu di nai eredità di po fila ze fillu si ta bella si dalla la sai e